Allora ragazzi, eh, modulo 20 se non sbaglio, eh, scala minore naturale, eh, detto modo e olio, gli esercizi soliti benissimo farli, quindi eh, per esempio diciamo eh, Re minore, eh, le tre diteggiature con minore Secondo dito e con l'indice primo dito ehm. vorrei però porre l'attenzione alla la differenza tra, questa, tra questo modo e il modo dorico, che sicuramente in alcuni amb ambiti musicali, in alcuni generi, e in molti contesti è più utilizzato come più utilizzata a scala dorica rispetto alla minore naturale, specialmente nel jazz dove la si preferisce molto spesso ma come tutte le cose ci sono delle eccezioni ovviamente i, i brani composti proprio in tonalità minore naturale no, non mancano eh, un esempio che mi viene in mente che ho molto a cuore è il brano Summertime eh, il brano Jazz, in diciamo, Re minore gli accordi sono questi, Re minore Sol minore, Mi minore settima, La settima, Re minore, poi c'è un sol minore settima, Do settima e va in Fa maggiore, in minore settima, la settima torna a De minore. Quindi come sentite ovviamente la, la radice, la tonica, l'accordo di tonalità è, è D minore e tutto ciò, ciò che gira intorno è proprio costruito eh, con, eh, con l'armonia del, della minore naturale. Si prende solo in, diciamo in prestito un accordo di settima, una cosa molto molto eh, utilizzata, accordo di, di settima sul quinto grado, perché altrimenti avremmo minore e non avrebbe quel, quella funzione di, di risoluzione sul primo. Pensate a 2, 5, 1, mi minore settima, se lo facessi con quinto grado della scala eh, di Re minore naturale, vedrebbe il minore settima, la minore, e non ha questa funzione che invece se prendo l'accordo da una scala, eh, un'altra scala minore, poi vedremo, eh, prendo l'accordo di settima, quindi maggiore con la settima minore, Questo mi porta alla risoluzione sul re minore. E poi il brano fa una piccola modulazione maggiore, quindi Sol minore. E si percepisce proprio che appunto il, la tonalità non è dorica, ma è proprio è minore naturale. Infatti se volessimo improvvisare. Eh, su questo giro di accordi probabilmente preferiremo utilizzare la scala di re minore naturale eh, detto questo ci sono anche eh, molti esempi eh, di musica anche più, più recente, più moderna eh, mi, viene, mi è venuto in mente un brano di un gruppo che io amo particolarmente con cui sono cresciuto, ho passato la mia adolescenza e redotte ce che sicuramente eh, non è proprio un gruppo fa musica modale o, o jazz e quant'altro ma nel 2006 scrissero un brano Dani California che a livello armonico non è affatto scontato nel senso che girava su questi accordi La minore Sol maggiore Re minore la minore. se andiamo a analizzare questo giro armonico col, con la linea di, di melodica e, eccetera noteremo che il La minore è il primo grado il Sol è, quindi è il settimo di La minore poi abbiamo il Re minore se fossimo stati in tonalità, di... tonalità dorica, quindi non in tonalità minore ma in La dorico, <coughs> avremmo sicuramente trovato dopo il La minore e il Sol il Re maggiore, invece è Re minore. E il ritornello e poi tornello a minore, quindi c'è anche una cadenza quarto, primo detta plagale quarto minore primo minore tipica appunto della, delle successioni armoniche minori e il ritornello va sulla relativa maggiore do maggiore fa maggiore do maggiore re minore sol quindi la minore non non non c'è in questa parte de, del brano infatti ci dà questo senso di diciamo di tensione che poi risolve eh, alla fine di ogni ritornello per ritornare in la minore quindi dopo il sol e si ristabilisce bene la tonalità quindi anche fa do maggiore, re minore e sol ovviamente fanno parte della tonalità di La minore eh, naturale quindi il brano eh, per dirla breve è la minore relativa di do maggiore eh, ci sono tantissimi altri esempi che possiamo fare che anzi vi metterò come sempre nel pdf così eh, andate a, ad ascoltarveli eh, li metto di generi musicali diversi così eh, magari scoprite qualcosa di, che vi può piacere e um, gli esercizi sono potete fare i, i soliti quindi eh, re minore naturale su tutta la tastiera alternare la scala con l'accordo che è minore settima scala Fab la di intervalli e con, con la base come abbiamo visto per dorico quindi potete usare tranquillamente la stessa, stessa base minore e provare qualche qualche linea melodica, qualche frase e provare, eh, questo abbiamo fatto a short, quindi è inutile che lo faccio risentire, provare a alternare la scala minore naturale con la scala dorica, quindi a sentire la differenza di sound. Un altro esercizio carino è quello di studiare le melodie, dei le, le groove e provarli a, magari se è stato composto con la uh, scala minore naturale, provarlo a farlo con la scala dorica e viceversa. E anche questo ci aiuta a capire come mai è stata usata una determinata scala invece di un'altra. Eh, per i modi eh, manca... Eh, il locrio, che è il più strano di tutti, comunque ci diamo un occhio nel prossimo modulo e poi passeremo ad altre scale, un po' più interessanti a mio avviso, ovviamente. Ci vediamo al prossimo video.